Benvenuti a Vita Naturalis per la salute e la bellezza del corpo e dello spirito. La natura ci ha regalato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per curare il nostro corpo e il nostro spirito. Impariamo ad usufruirne. Da sempre l'uomo ha cercato rimedio alle proprie malattie in ciò che la natura gli offriva, erbe, arbusti, acqua, terra. Con il passare dei secoli, la verifica scientifica ha confermato la fondatezza di molte di quelle che venivano considerate, credenze, popolari, basate all'apparenza più su un effetto placebo dello rimedio che su una suguareale azione terapeutica. Molti dei medicinali moderni contengono o ricreano attraverso un processo di sintesi tale da garantire la produzione su larga scala, proprio i principi attivi delle erbe medicinali, sostanze da cui dipende l'azione terapeutica. Le piante, nel corso del loro processo metabolico generano diversi tipi di sostanze, alcune di queste vengono accumulate come elementi di rifiuto o come riserve cui attingere in situazioni particolari quali il momento della germinazione o la difesa dei parassiti, o semplicemente per evitare che nello stesso sito si sviluppino altre piante che sottrarrebbero loro spazio e nutrimenti. La presenza e la quantità di queste sostanze di riserva dipendono dall'età, dal periodo vegetativo, dalle condizioni ambientali, fisiche e climatiche in cui la pianta si trova. Autogestire la propria salute significa rendersi parte attiva del percorso che in presenza di sintomi e patologie conduce alla guarigione, il che non vuol dire prescindere dalla collaborazione del medico di fiducia, ma essere maggiormente consapevoli di quello che succede al nostro corpo ed imparare a conoscere i trattamenti cui può essere sottoposto. Vi ricordiamo che Vita Naturalis vuole essere una guida informativa, non una sostituzione medica, quindi non dimenticate di consultare sempre prima il vostro medico. Visitate Vita Naturalis su Facebook o direttamente sul nostro sito. CuovitaNaturalis.blogspot.it. Vita Naturalis per la salute e la bellezza del corpo e dello spirito. Grazie per l'attenzione e a presto convito naturalis a vivere la natura.